Il potere al popolo per combattere la guerra tra poveri e ricostruire l'unità di classe. Perché il momento storico lo richiede, perché sono una giovane ragazza potenzialissima precaria a vita. Perché l'opposizione a questo governo è necessaria e non la dare con nessuno. Io devo dire potere al popolo perché l'ho trovato il primo soggetto politico che mi rappresenta completamente perché è un'esigenza è un'esigenza di avere la possibilità di ridare voce a chi non ha avuto voce in politica per tantissimi anni io aderisco a potere al popolo perché non voglio più che i giovani scappano da questo paese aderisco perché l'istinto che mi ha spinto perché sono stanco di questo cielo grigio qui non c'è timore nel dire la verità restiamo immuni a scopi personali pensando alla comunità io aderisco al potere al popolo perché dal 2007, dalla sinistra al Cobaleno, è la prima volta che vedo una cosa seria è nata dal basso, che funziona veramente e che è un'istanza dal basso. Io aderisco al potere al popolo perché diventerò un dottore e voglio che ci sia un accesso libero alle cure sanitarie e a un diritto alla salute interamente effic efficace e efficace. Io aderisco a potere al popolo perché finalmente sono rappresentata veramente da una sinistra radicale basata su movimenti del territorio e al quale puoi partecipare attivamente pur essendo un singolo. Perché sto facendo una cosa bella e stiamo facendo una cosa bella per tutti, quindi aderite a potere al popolo.